Siamo ufficialmente in onda, no, okay. quindi buonasera a tutti i nostri amici e amiche che hanno deciso di seguirci questa sera. Siamo qui con il professore Massimo D'Antoni, economista, docente all'Università di Siena. Il tema di questa nostra intervista sarà la crisi del Covid, crisi che da sanitaria si è stesa all'economia e sta diventando quella che probabilmente sarà la più grande crisi economica in tempo di pace. Eh, noi veniamo già da due crisi, la crisi del 2007 e la crisi dei debiti sovrani del 2010-2011. Volevo chiederle se queste da, dalla recente esperienza di queste crisi, per come sono state affrontate, abbiamo imparato qualcosa su come si dovrebbero affrontare le crisi economiche e se effettivamente questi insegnamenti eh, il nostro attuale governo li sta mettendo a frutto, insomma per quello che si può dire adesso. Ma intanto no, non sono la stessa cosa, il confronto si può fare eh, sugli effetti, possono anche avere effetti comparabili, però hanno una natura un po' diversa. La crisi del 2007-2008 fu una crisi eh, nata e sviluppatosi inizialmente sui mercati finanziari, che poi ebbe delle conseguenze reali. Eh, tra l'altro il nostro paese non fu nemmeno particolarmente colpito dalla crisi finanziaria perché il suo livello di integrazione sui mercati finanziari con eh, quel tipo di strumenti che andarono inizialmente in crisi era, era minore rispetto a quello di altri paesi per cui furono colpiti più duramente altri e per noi fu più rilevante poi la successiva crisi cosiddetta dei debiti sovrani. Allora dicevo, la crisi del 2007-2008 fu principalmente una crisi finanziaria, la crisi del 2010-2011 eh, fu una crisi che anche questa eh, originò da un problema di movimenti di capitale, di sfiducia, ma in maniera fortemente asimmetrica tra i paesi. Questa crisi che stiamo vivendo ora è, è una crisi che investe tutti i paesi, eh, anche se poi la capacità di risposta la rende asimmetrica, ma diciamo l'impatto è un impatto in questo senso invece simmetrico e, e soprattutto quello che la rende particolarmente preoccupante è il fatto che sia una crisi che ha bloccato eh, sia la domanda perché siamo tutti siamo stati tutti in casa per mesi quindi non abbiamo potuto eh, non abbiamo tutto consumare, non abbiamo potuto di certi servizi ma anche l'offerta perché ha contemporaneamente costretto a casa eh, molti lavoratori costretto alla chiusura interi settori economici quindi una crisi eh, per, per certi versi eh, per certi versi potenzialmente più grave proprio per questo eh, per questo doppio effetto e eh, forse non interamente gestibile con lo stesso tipo di, di strumenti che che sono stati utilizzati. Allora la domanda è ha imparato qualcosa? Beh io qualche differenza eh, la vedo se non altro perché ci si è scottati con eh, il modo in cui sono state affrontate le crisi precedenti specialmente in Europa. Ora bisogna dire che nella prima fase anche nella crisi precedente ci fu un intervento molto forte, una risposta immediatamente molto potremmo dire anche generosa in termini di uso di strumenti. Quello che poi si, si sbagliò fu nella fase di rientro, cioè nel, nel, come dire, soprattutto in Europa, nel, fare come se, cioè nel dichiararla chiusa troppo presto. E quindi si alzarono i tassi di interesse, si, in, immediatamente si introdussero meccanismi per consolidare i, i, i bilanci pubblici, quello ebbe poi l'austerità, eccetera. Quindi diciamo che, quello che io noto è che c'è un, un po' più di consapevolezza, tuttavia l'Europa risente sempre del limite degli strumenti di cui si è dotata, che sono sempre strumenti insufficienti, strumenti frenati da un meccanismo di, di veti incrociati, di sfiducia, eccetera. Quindi la sua capacità di risposta, ahimè, resta sempre inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti, ma anche i paesi più piccoli però agiscono in autonomia come il Regno Unito, il Giappone, cioè, Quindi una capacità eh, di, eh, di risposta inferiore, ma so, poi soprattutto aspetterei a vedere il, alla fase successiva. In questa fase, diciamo, eh, gli strumenti sono stati almeno nelle dichiarazioni, piuttosto ampi, ah, eh, Vediamo come ne com com usciamo, quindi, diciamo, forse anche un po' presto per, per, per dire se abbiamo imparato effettivamente o no. Ecco, quindi, Bene, allora, eccomi di nuovo. Passiamo alla... Sì, sì la luce è sempre un po' difficile da gestire, d'altronde. Il videocamere e computer. Allora, seconda domanda è relativa a una dichiarazione del Ministro. Prendiamo spunto da una dichiarazione del Ministro Orlando dell'altro giorno che diceva che le imprese per cui lo Stato versa dei soldi per salvarle dovrebbero vedere nel proprio consiglio di amministrazione un, un membro, diciamo... Uh, il consiglio deciso dallo Stato è, è o è il momento? Detto, sarebbe ma, il momento? L'ha detto e poi c'è stata una mente smentita, so, smentita so, del suo partito, so, però insomma non è, non è chiaro cosa abbia detto. Perché, sì, ma, insomma, ma, noi prendiamo no, spunto. No, bene, sarebbe per dire, poi non voglio, non voglio attribuirgli anche cose. Eh, io mi sono andato a rivedere la, no, no, certo. la dichiarazione. Lui dice. Prima, prima dice il governo dovrebbe entrare, poi dice però non dovrebbe entrare in di amministrazione, per cui poi uno dice ma dove dovrebbe entrare allora? Diciamo l'interpretazione del titolo era, forse mi sembra... Noi lo chiediamo a lei, dovrebbe entrare il governo? <ride> allora sì, dovrebbe entrare il governo, ma lo presente, diciamo così, eh, ora è chiaro che se, se diamo aiuti a, a, a tutte le imprese grandi, piccole, è impensabile di dire che cioè, gli aiuti arrivino sempre... Accompagnati da, da non so chi, da un ispettore, da un politico, poi c'è sempre questa cosa: dice, ah, ecco, allora sono i diciamo, ecco, ecco dove mettiamo tutti i politici trombati, mettiamo nei consigli di amministrazione delle imprese private. Chiaro che questa cosa eh, suscita comprensibilmente eh, delle reazioni. Tuttavia, diciamo il discorso. Allora, il discorso... Che capisco bene, la logica che ci sta dietro è nel momento in cui eh, si chiede di socializzare le perdite, quindi si chiede un intervento eh, dello Stato che impedisce il fallimento delle imprese, bisogna anche poi assicurarsi che queste imprese non, non si comportino un po' da banditi, cioè da, so, piglia i soldi e scappa, cioè intanto ti prendi gli aiuti e poi alla prima occasione magari delocalizzi da qualche altra parte. E quindi, diciamo, il, il, se, volendo prendere il buono e volendo mh, credere al fatto che questa fosse, fosse l'intenzione, cosa che appunto questa parziale ritirata non, non, non so bene come interpretare, ma comunque dando, in quel senso diciamo, eh, ragionare sul governance del sistema del capitalismo privato italiano mi sembra sia opportuno eh, e non è mh, la sovietizzazione come subito qualche liberista si è affrettato a dire, perché... Eh, eh, diciamo noi conosciamo altri sistemi in cui eh, le parti sono parti diverse da quelle degli azionisti sono sono rappresentate anche nel dibattito sulla corporate governance a livello mondiale sui vari modelli è, è un modello eh, cioè, insomma, è un modello molto particolare quello in cui sono rappresentati solo gli azionisti c'è cioè, una visione che dice questo ma ci sono anche eh, modelli alternativi in cui per esempio Vediamo il modello tedesco molto interessante, nel quale eh, nella, nella governance delle imprese sono coinvolti da un lato i lavoratori con una forma di cogestione e dall'altro i rappresentanti dei, ehm, dei finanziatori, non dei finanziatori di rischio, anche dei finanziatori di debito, quindi il sistema bancario per esempio ha tutto un suo sistema di rappresentanza nelle imprese che è eh, legato al fatto che il... il il prestatore di solito può anche giustificare in questi termini il prestatore di solito vuole eh, verificare che i soldi che ha prestato siano effettivamente ben, ben utilizzati fa anche tra l'altro un po' sorridere il fatto che mh, chi eh, si è subito levato scandalizzato rispetto a questa proposta dicendo, ah ma come, facciamo entrare i, i creditori, no, non sono nemmeno azionisti, i creditori, da quando in qua i creditori entrano nella governance. Poi magari fino a ieri ti dicevano, eh, è giusto che con il MES chi presta i soldi allo Stato abbia anche la possibilità di intervenire sulla gestione delle politiche di quello Stato, tra visto Troica o varie cose, quindi ci hanno noto anche in, in molti che sono intervenuti uno, un, un pochino di... Di incoerenza su questa, su questa visione. Allora, secondo me adesso è un, è un po' schematico, forse anche eh, dire: il, lo Stato dà dei soldi, quindi entra in Consiglio amministrazione. però almeno su imprese, magari di una certa dimensione, con certe caratteristiche, sono state effettivamente eh, salvate dall'intervento pubblico. Ripensare ai ehm, meccanismi di governance e prevedere anche una più ampia rappresentanza degli interessi che sono coinvolti non mi sembra eh, niente di, di scandaloso. Poi, appunto, nel, nel nostro paese diciamo c'è una tradizione di ruolo dello Stato che ha avuto anche eh, dei, dei, dei suoi limiti, ma certamente dei, dei meriti rilevanti. Eh, Beh certo, pensiamo eh, alle eh, più grandi imprese del nostro su, paese. Sulle partecipazioni statali, se era opportuno una dismissione di, in quel modo, di quelle dimensioni su quei settori, tanto più che il, il presupposto di, di, di quello che è stato fatto esempio, negli anni 90 era che tu toglievi lo Stato e fioriva chissà, quale, eh, diciamo, chissà quale, fioriva chissà quale forze del capitalismo privato che avrebbero finalmente moralizzato il sistema e dato chissà quale dinamica, poi si è visto invece che eh, lo Stato si è ritirato e questo eh, capitalismo privato tanto brillante eh, non c'era, poi conosciamo problemi anche di, di, problemi di capitalismo familiare che hanno difficoltà spesso a rinnovare nelle generazioni la, la, la, la, guida del, la guida delle imprese, insomma diciamo che non è proprio il, il capitalismo privato italiano non è proprio un grandissimo esempio di, di efficienza. Quindi, Beh, passiamo Vediamo se, se Orlando ci ritorna su questo, <ride> sarebbe interessante. Eh, vediamo adesso. Io non volevo mettere niente in Orlando, ho preso, ho preso spunto, vediamo, però insomma la levata di scudi è stata tale da far Ma credere che, è che stata rimarrà. Un po una, cioè una, una presa di distanza immediata. Allora passiamo alla prossima domanda sugli strumenti messi in campo dal, dall'Eurogruppo, poi riconfermati dal Consiglio d'Europa, che sarebbero uh, MES, BEI, SURE e Recovery Fund. Allora, sì. Il Recovery Fund sappiamo eh. ancora pochino, forse l'unica cosa certa è che partiranno nel 2021. Lo strumento, poi, se vuole potete darci un commento insomma, su questi strumenti, però quello che ha generato maggiormente dibattito il maggiore clamore da parte delle opposizioni è stato sicuramente il MES, il Fondo Salva Stati. Con una recente lettera al Presidente dell'Eurogruppo la Commissione europea ha voluto rassicurare sull'assenza delle condizioni per l'accesso al MES se non quella della, della finalità dell'utilizzo in ambito sanitario. E ha dichiarato inoltre la sostenibilità del, del debito pubblico italiano. Ora, queste dichiarazioni non hanno del tutto convinto le opposizioni sia di destra che di sinistra. Alcuni eh, si concentrano sul fatto che eh, il, il fatto che non verranno attiv attivate le clausole del, del Tupac sia limitato nell'arco temporale della crisi del Covid e poi non abbiamo sicurezza di quello che avverrà una volta finita la crisi. In particolare le opposizioni, eh, le opposizioni di destra lamentano il fatto che una volta in un ipotetico governo di centrodestra queste condizioni potrebbero eh, quindi essere ostili, diciamo, potrebbero essere cambiate a loro, a loro svantaggio. Eh, per lei, quindi, eh, le vorrei chiedere un, un commento su questi strumenti su, sulla ora. lettera, è stata sufficientemente scusa Riprendiamo un po' con ordine: infatti, allora, sono stati citati le quattro sigle, quindi MES, SURE, eh, BEI, e recovery fund allora eh, giustamente si dice il recovery fund è stato messo sul tavolo da ultimo e non si sa bene che caratteristiche abbia diciamo eh, rimane in discussione so che stanno uscendo proprio in questi giorni dei, dei documenti dei vari governi per esempio so che la francia spinge abbastanza su questo su queste cose questo mi fa pensare che forse ci sia qualcosa di, di Concreto, possa esserci qualcosa di concreto. Anche se lì resta, eh, resta incertezza su, su quasi tutto perché al di là della sigla non si capisce in che misura, non si capisce come verrà finanziato. Di solito questi programmi, questi, eh, queste forme di sostegno europeo, hanno questa caratteristica che la somma messa in campo è una somma limitata che poi si viene utilizzata per fare leva, leva attraverso ulteriori prestiti che si dovrebbero. Ottenere, ottenere sul mercato. Con questo effetto moltiplicatore però non sempre poi si, eh, si realizza come mh, nelle previsioni. E soprattutto c'è il dubbio, cioè, la cosa da capire è che forma prenderà eh, questo, mh, questo fondo di, di ripresa, cioè se avrà se sarà la natura come alcuni Stati vorrebbero di un prestito da restituire, magari sotto le solite condizionalità che accompagnano sempre eh, le, i prestiti all'interno dell'Unione Europea, nel qual caso saremmo in presenza del meccanismo che poi non è così innovativo, o se invece sono previsti anche diciamo, dei trasferimenti, chiamiamo i trasferimenti a fondo per tutto, ma a fondo per tutto vuol dire che ci sarebbero degli effettivi trasferimenti eh, tra, tra paesi europei che non comportano un, un aggravio del carico in termini di debito eh, questa cosa che eh, molti eh, anche in Italia auspicano però è molto osteggiata dai paesi che finora si sono opposti a questo tipo di soluzioni quindi Germania, Olanda eccetera, quindi diciamo il, il gioco è ancora tutto, è tutto aperto, Diciamo, si è detto che la dichiarazione è Dice, urgente e necessaria però già è un urgente 2021, quindi un urgente relativo. E, e, insomma, vedremo, vedremo. Io, finché non, non si vede qualcosa di concreto, è un po' difficile eh, valutarne la portata. Eh, liquido anche um, rapidamente eh, SURE e, e, e BEI. sono interventi diretti della Banca Europea di Investimenti che dovrebbe fare a favore di imprese. È stato ampliato un pochino la sua capacità e la sua potenza di fuoco ma è uno strumento che comunque non, non um, c'è già, c'è sempre stato non comporta grandi, grandi novità e comunque non si sta parlando di dimensioni tali da cambiare il gioco l'altra cosa che era stata inizialmente salutata con un, un entusiasmo ma poi insomma si è capito che non, non, non si sa bene anche lì quale, quale effetto abbia era questa aiuto mirato al SURE, questo aiuto mirato a finanziare le indennità di disoccupazione. Dicevo, perché non si sa? Perché ehm, comunque la somma impegnata in termini di garanzie, garanzie che si vogliono subito liquide ed esigibili a partire dagli Stati, è limitata complessivamente, mi pare, sui 25 miliardi, che poi con il solito effetto leva dovrebbero diventare 100, però si parla di attivazione quando si raggiunge questa cifra che gli stati dovranno sotto forma di garanzie ehm, eh, fornire su base volontaria per cui allora, sia, non, è, non è chiarissimo ma come l'abbiamo capita tutti è che finché eh, tutti non dicono volontariamente di sì a questo fondo fornendo queste garanzie quindi mettendoci dei soldi fino a quel punto non parte quindi è una cosa molto condizionata a Diciamo a, a, quello, a quello che verrà fatto su base volontaria. Non sembra eh, che, insomma, dopo l'entusiasmo iniziale non, non mi pare che se ne stia parlando molto. Questo mi fa, sembra, mi fa pensare che forse non, non, non, sarà, non sarà attivato, che forse la sua attivazione viene considerata incerta. Per cui, alla fine, l'attenzione sul MES è dovuta al fatto, prima di tutto, che del MES si parlava anche prima perché era in discussione una riforma del trattato che ne regolava il funzionamento, vi ricordate che in autunno ne abbiamo parlato, quindi forse era un tema già un pochino caldo, ma poi perché è lo strumento che fu messo in campo proprio nella crisi del 2010-2011, poi approvato nel 2012, come prima si chiamava Salva Stati, poi è rimasto un po' come nomignolo, ed è lo strumento eh, che... Eh, l'Europa ha messo in campo per eh, fornire assistenza finanziaria agli stati in difficoltà. Per cui quello c'era e quello è stato proposto immediatamente di utilizzare. Il piccolo problema è che quello strumento che si è fatto una cattiva fama nel caso della Grecia, perché è lo strumento con cui eh, si è salvata la Grecia con tutte le condizioni eh, che, che, appunto, che questo ha comportato in termini di firma del memorando, del memorandum di dell intervento della Troika, eccetera, che diciamo il MES è quello, e quindi eh, c'è una comprensibile titubanza dei paesi a eh, chiedere una forma di assistenza finanziaria che si porta dietro condizionalità che possono essere molto forti e che possono comportare, appena ehm, superata la crisi, l'obbligo di attuare politiche molto pesanti di austerità. Quindi diciamo che. Mh, rispetto all'offerta all da parte dell'industria all'inizio all eravamo solo noi a essere colpiti e a subire i danni quindi eh, abbiamo chiesto aiuto all'Europa l'Europa ha detto beh c'è lo strumento c'è uno stato in difficoltà si rivolge eh, al MES secondo le regole eh, del MES c'è stata una comprensibile eh, levata di scudi rispetto a questa possibilità al che e nel frattempo virus ha circolato quindi si è visto che il problema non era un problema localizzato al singolo stato ma un problema che stava diventando generale e quindi qualcuno ha detto non è lo strumento adatto perché è uno strumento che eh, serve quando c'è il singolo stato in difficoltà non quando tutti sono colpiti dallo stesso tipo di, ehm, di problema poi è vero anche che lo stesso problema può avere effetti diversi a seconda in questo caso delle condizioni dei bilanci pubblici, per cui un paese come, come la Germania dice "Beh, noi abbiamo le risorse per farci fronte e non, non ne abbiamo bisogno. Magari un paese come il nostro sul momento le risorse ce le ha, ma si chiede che cosa sarà quando l'effetto della caduta del PIL, delle spese tutto quanto porterà il nostro debito magari al 150 o al 160 sul PIL rispetto al 135 di oggi. Non è che a quel punto rischiamo che i mercati perdano fiducia e quindi abbiamo difficoltà finanziarie. Quindi è chiaro che gli effetti possono, di, uno, di, uno, di uno shock che ha una natura asimmetrica possono essere asimmetrici. Però, diciamo, nonostante questo la, è passata l'idea che il MES, così come era, non fosse lo strumento adatto ad affrontare questo tipo di crisi. Ecco allora che la risposta è stata ma eh, usiamo il MES ma lo usiamo in maniera diversa da quello che è previsto dai suoi trattati. Già questo è una cosa un, un po'... Mh, allora, il MES è stato... Se uno, se uno apre il, il trattato del MES, il MES non è uno strumento dell'Unione Europea, ha un trattato ad hoc, no? quindi è un trattato intergovernativo, che ne regola il funzionamento, anche se poi il funzionamento è collegato con alcuni meccanismi dell'Unione Europea, però è esterno rispetto all'Unione Europea. Allora, uno apre il trattato e trova subito che dice: "Me serve per fornire assistenza finanziaria sotto rigorose condizioni". Cioè, quelle condizioni quello di cui parlavamo. Allora, mh, e rispetto a uno strumento che ha quella natura, la risposta è dire vabbè ma noi lo usiamo in maniera diversa, cioè modifichiamo il suo funzionamento per fornire una linea di credito che invece sarà eh, senza quelle condizionalità e avremo come unica condizione il fatto che la somma prestata venga impiegata per, come una risposta eh, a quelle che sono le necessità di tipo sanitario collegate all'epidemia ora a me eh, io sono, sono tra quelli che ha firmato un, un appello per non ricorrere al MES, perché eh, era nella natura dello strumento quella di avere le condizionalità e la semplice dichiarazione del fatto che le condizionalità non sarebbero state attivate eh, non mi convinceva non mi convinceva e, e continua a lasciarmi eh, lasciarmi sospettoso senza eh, diciamo chiare garanzie sul suo funzionamento, perché lo ripeto, significa usare uno strumento in una maniera non conforme a quello che c'è scritto in tutti i trattati, su come quello strumento va usato. Peraltro, la dichiarazione dell'Eurogruppo, in cui si diceva che il MES sarebbe stato utilizzato senza le condizionalità, però poi in due righe sotto diceva restano in vigore tutte le disposizioni del trattato, che invece le condizionalità le prevedevano. Allora uno dice, beh, forse non c'è la condizionalità, nel eh, senso che non si chiedono condizioni particolari all'erogazione del prestito, però di qui a sei mesi il fatto che tu eh, sei assoggettato a, che, che hai chiesto questo tipo di assistenza, ti imporrà delle, eh, delle condizioni che magari oggi non si vedono, ma domani potrebbero saltare fuori, perché? Perché nel meccanismo che regola i rapporti con MES c'è anche la possibilità di eh, cambiamenti unilaterali delle condizioni tanto più che anche qui lo dice il trattato e lo dicono anche i regolamenti dell'Unione Europea i paesi che chiedono assistenza al MES di qualunque natura sono assoggettati a un regime di si chiama di sorveglianza rafforzata che guardate ha caratteristiche molto simili al regime in cui un paese si trova quando è in procedura di infrazione, cioè quando sta violando il fiscal compact, per capire le regole del trattato. Quindi in pratica, andando a chiedere un prestito, anche diciamo, con quelle condizioni limitate, comunque, stando a quello che c'era scritto nel regolamento, sì, eh, ci, saremmo, eh, ci, ci, ci, ci, ci dovremmo trovare da regolamento, eh, sotto questo tipo di eh, sorveglianza che prevede relazioni periodiche, ispezioni periodiche, controlli periodiche, sul, non, non, sem non semplicemente su come si spendono quei soldi, ma sul complesso del bilancio pubblico, eh, raccomandazioni che a quel punto diventa molto difficile e rifiutare per cui la commissione poteva dire: Guarda, secondo noi tu stai, stai mettendoti in una situazione tale per cui dovresti fare un programma di aggiustamento macroeconomico perché altrimenti non ce la fai. Ora è chiaro che uno dice: 'Ma, però non c'è l'obbligo di sottoscriverlo, perché no? però non c'è l'obbligo, ma diventa diciamo molto difficile anche.' perché nel momento in cui ti dicono tu non ce la fai e tu dici no, non è vero il mercato subito reagisce magari con gli spread quindi diciamo c'è una serie di preoccupazioni che io tro trovato, ho trovato condivisibili ora c'è una novità importante negli ultimi anzi una, una novità importante da ieri che veniva citata la lettera, una, la lettera eh, scritta da dalla Commissione, diciamo in del particolare la Commissione da Dombrovskis e da Gentiloni, cioè i titolari della, diciamo della, del portafoglio economico della Commissione, che hanno scritto all'Eurogruppo, cioè al Consiglio dei Ministri dell'Economia dell'Unione Europea, eh, chiedendo di sostenere una linea per cui la Commissione si eh, impegnerebbe a non attivare tutte quelle condizionalità previste dal trattato. Allora, come leggiamo questa, questo pronunciamento? E giù elenco delle cose che non verrebbero attivate. Allora, innanzitutto, il fatto che si dica che non verranno attivati fa pensare che avevamo ragione nel ritenere che fosse sottintesa, salvo diversa specificazione, la loro attivazione. Quindi uno potrebbe dire: beh, insomma, fare un po' di chiasso su questo forse ha anche rafforzato la posizione negoziale eh, dell'Italia, nel momento in cui ha effettivamente chiesto che l'Italia, della Spagna, insomma, hanno chiesto che i, le condizionalità venissero esplicitamente escluse. Tuttavia, eh, c'è un residuo di, di timore eh, per il fatto che eh, si tratta di una sorta di non so se chiamarlo un gentleman agreement o un, comunque un impegno di tipo politico, cioè non è un impegno scritto con la forza del diritto, e il regolamento c'è e il regolamento prevede quelle cose. Dopodiché il soggetto che dovrebbe eh, chiedere mh, le, di fare le ispezioni, eh, fare eventualmente le raccomandazioni, dice noi, vista le visto che l'utilizzo sarà un utilizzo limitato, non riteniamo che quegli articoli eh, siano eh, applicabili in questo caso. Quindi lo prendiamo per buono perché vabbè, il valore politico ce l'ha, cioè stiamo parlando in questo caso dell'insieme dei, dei paesi dell'Unione Europea che si impegnano a non far valere un regolamento nei confronti dei paesi che chiederanno. Ha un costo molto elevato violare un impegno eh, di questo tipo, e quindi l'argomento vuol dire mi basta quello, rispetto invece a una richiesta di sospensione ufficiale del regolamento. Notiamo che la sospensione ufficiale del regolamento, questo lo faccio notare perché è interessante, ehm, c'è stato molto dibattito sui giornali, sui social, ci sono intervenuti su questa cosa del MES, e a un certo punto ho notato che anche mh, persone che inizialmente dicevano "ma questa cosa delle condizionalità non è vero, eccetera, non c'è nessun rischio", faccio un nome, Cottarelli Inizialmente aveva detto che le condizionalità non ci sono, poi a un certo punto, insomma, forse deve aver capito un po' di meccanismi, un po' meglio, perché se ne è uscito con un articolo su, con, sul Corriere, mi pare, con l'ex ministro Moavero Milanesi, che è cosa che quella materia la conosce molto bene, in cui ha detto, beh, in effetti sì, c'è questa cosa della sorveglianza rafforzata, quindi occorrerebbe, ha scritto così, occorrerebbe che queste norme fossero neutralizzate con una norma di uguale peso giuridico, cioè in pratica una sospensione sancita da una decisione eh, attraverso i meccanismi della, della Commissione e del Parlamento europeo. Cioè, quello chiedeva Cotterelli, quello chiedeva Cotterelli Muadro. Non siamo arrivati a questo, siamo arrivati a un impegno di tipo politico. Dice sì, eh, se dovessimo arrivare a un'approvazione non basterebbero 15 giorni, ci vorrebbero forse mesi, quindi l'urgenza di intervenire... Eh, diciamo, ci deve far accontentare di questo, ci basti l'impegno di tipo politico. Però, come sappiamo, che l'impegno di tipo politico eh, in una situazione in cui appunto, abbiamo visto che tipo di battaglie legali si stanno... Eh, si stanno insomma, di quali battaglie siamo a testimoni in Europa, qualcun altro potrebbe invece non, non sentirsi ancora eh, del tutto rassicurato tanto più che poi questi regolamenti, guardate, eh, io non sono un giurista, quindi questo forse mi eh, però insomma, un pochino li, li, li leggo da un po'. Sono eh, molto difficili da interpretare perché sono continui rimandi a norme e poi insomma, mh, capire che cosa effettivamente è stato disattivato e cosa ancora resta in piedi, insomma, ci vuole un pochino di, di studio. Qualcosa eh, qual, qualche eh, aspetto di, di questa attività di ispezione rafforzata rimane, perché non si è detto non si applica nulla, si è detto non si applica il punto tale, quell'altro punto, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, io comprendo anche chi ancora è un pochino eh, titubante rispetto a questo um, allentamento della condizionalità. C'è da dire che in effetti eh, il discorso di rendere... La condizionalità leggera è stato preso, preso sul serio non so se spontaneamente qualcuno magari può dire avevate torto a preoccuparvi oppure invece per effetto proprio della, del fatto che c'è stata parecchia opposizione si è capito che senza un esplicito diciamo dichiarazione su quelle condizionalità e eh, paesi come l'Italia non avrebbero mai preso in considerazione questo strumento sul MES devo dire un'ulteriore cosa eh, me poi Resta qualche dubbio, non sono sicuro che sia uno strumento utile, ecco questo è il punto, perché l'utilizzo ehm, soltanto per finalità eh, sanitarie fino al 2% del PIL, già il 2% del PIL è una dimensione che rispetto a quelle che è possibile calo del PIL eh, è abbastanza bassa, ma soprattutto se tu mi dici la puoi usare soltanto per misure tipo sanitarie, io non so come spendere 36 miliardi nel periodo della crisi, in, non lo so in mascherine in, in posti letti, cioè non, non, non c'è proprio la possibilità dice mh, si parla di mh, spese dirette o indirette allora secondo me molto dipenderà dalla definizione precisa di che cosa sono le spese indirette perché se la spesa è indiretta è sempre una spesa di natura sanitaria ripeto non, non, non saprei neanche come spenderli i 36 miliardi solo sulla sanità nel giro di dei mesi in cui si spera che non duri di più, durerà l'emergenza. Se l'indiretto comincia a coinvolgere anche invece gli effetti economici, allora può diventare una cosa più, più, più fattibile, più, più utile da quel punto di vista. Però lì dice sanitario, io aspetto di vedere che cosa, cosa viene scritto di preciso. Ora non so se ho risposto sto parlando un po' troppo a lungo adesso ritorno, ecco, no, no, perfetto andava bene, sì, magari, ecco, li chiedo anche un commento al volo, sempre rimanendo sul MES sulla possibilità sulle rigorose condizionalità, ad esempio Gian Paolo Galli, eh, in un suo articolo per l'osservatorio di Carlo Cottarelli sosteneva che le rigorose condizionalità sono già implicite nell'utilizzo per le finalità sanitarie e quindi ad un eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Europea, che ci può essere quindi da parte di un altro Stato, questo argomento dovrebbe eh, far propendere a nostro favore. Ma ah no, allora, allora, allora, il problema è che ehm lì si, si diceva per accedere tu eh, devi, de, devi impegnarti solo a utilizzarli eh, in quel modo, che poi vedremo qual è il problema è che poi se vai ad aprire il regolamento 472 del 2013 il cosiddetto Tupac che veniva citato prima, e vai a vedere che cosa c'è scritto, ti dice tutti i paesi che prendono in prestito, se, utilizzando anche la linea precauzionale, ed è stato detto che questo messa sanitario utilizzerebbe una nuova linea proprio quella linea lì con quel nome cioè se vai a utilizzare allora sei eh, soggetto a tutta una serie di obblighi che comprendono il fatto che ti fanno una valutazione di sostenibilità del debito il fatto che valutano se effettivamente tu sei in grado di restituire al di là del fatto che tu non hai preso gli impegni a un certo punto possono dire ma guarda che secondo noi tu questi soldi eh, non sei in grado di restituirli quindi ti faccio questa serie di raccomandazioni e ti raccomanderei di adottare un programma di aggiustamento macroeconomico che è esattamente la, la condazionalità forte alla greca. Quindi è vero che tu non la stai sottoscrivendo ora, ma ti metti all'interno di un meccanismo che se uno legge il regolamento è fatto di passi successivi in cui a ogni passo c'è una valutazione delle condizioni in cui sei con delle raccomandazioni, e alla fine c'è eh, se tu non, non riesci a, a diciamo non, non stai nei termini che noi riteniamo siano quelli del sano bilancio della, della sana gestione di bilancio dovresti met, dovresti adottare un programma di, di aggiustamento allora a quel punto si sì, dice ma io posso sempre dire di no ma insomma sì e no perché se, ri, ri, ripeto per capirci, non è molto diverso dalla situazione in cui si trova un paese che ha eh, diciamo eh, violato le condizioni sul deficit, quindi è entrato in procedura di infrazione per deficit eccessivo, che è quello che in questi anni noi abbiamo cercato in tutti i modi di evitare. Se vi ricordate, ogni anno ha ah, clausole di salvaguardia perché altrimenti entriamo in procedura di deficit eccessivo, quindi quello era lo spauracchio. Ora il problema è che Aderendo al MES noi ci mettiamo, è vero no, non dobbiamo fare l'aggiustamento dei conti direttamente, ma ci mettiamo in, una, in un sistema di sorveglianza che è eh, ma, di, molto più forte di quello in cui no, a cui normalmente siamo sottoposti, che preved, può prevedere raccomandazioni, controlli, test di sostenibilità, eccetera. Che diciamo, Per un paese che ha sempre poi mh, il problema di mh, affrontare, ogni volta che, che, che diciamo che dice no, l'Europa si ritrova con gli spread che salgono così, non è un problema da poco non so se ho risposto è. sì sì è, è, che è stato abbastanza esaustivo eh, diciamo che, che, che, che, che Galli ha un po' più minimizzato la, diciamo, gli effetti di questa cosa eh Bene, passiamo all'ultimo macro tema, ah, innanzitutto ricordo per chi è in ascolto, alla fine lasceremo un po' di spazio per le domande dal pubblico, quindi se volete scriverle nei commenti sulla pagina Facebook poi cerchiamo magari di raccoglierle e porle al professore. Passiamo a parlare del ruolo uh, della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, a differenza ad esempio della Fed, per statuto non può intervenire nell'acquisto diretto di titoli di Stato ma negli anni ha messo in campo strumenti cosiddetti non convenzionali per far fronte a questa lacuna della, della, della, che è contenuta nel TFUE. E in particolare tra gli strumenti di cui si parla ultimamente c'è il PEPP, PSPP o OMT, siccome sono sigle un po' difficili da, da, ben.. da capire. Da, il PSPP sarebbe quello che poi viene chiamato il computative easing allo lo scopo appunto di... Realizzare chiamare, molto in breve realizzare in modo non convenzionale, però, politiche monetarie di tipo espansivo, tenendo basse la struttura dei tassi di interesse, quindi fornendo stimolo, eh, stimolo all'economia, cioè, diciamo liquidità. Ora, eh, no, non è che serve per aggirare eh, quel divieto, semplicemente eh, operando sul mercato secondario, cosa vuol dire? Vuol dire operando con acquisti mh, di titoli già in circolazione invece che acquistarle direttamente all'emissione di fatto ottiene risultati simili eh, diciamo non c'è una grandissima differenza tra queste due modalità ai fini della stabilizzazione dei tassi di interesse sul mercato nel senso che se io so che la banca centrale sta comprando titoli sul mercato sono un acquirente di titoli so di fatto che lo riuscirò a vendere a un prezzo che è il prezzo che, che, a cui la banca centrale acquista quindi a mia volta sarò disposto ad acquistarli all'emissione a un prezzo più alto quindi serve per sostenere i prezzi cioè per tenere bassi i rendimenti dei, eh, dei titoli di stato e pur operando solo nel secondario quindi attraverso gli intermediari è piuttosto efficace il risultato è sempre comunque quello che titoli non solo i titoli di stato ma anche i titoli di stato vengono acquistati dalla banca centrale che in cambio mette, eh, mette sul mercato diciamo, liquidità attraverso le banche. Quindi diciamo, qualcuno la chiama monetizzazione, non è del tutto preciso. Vabbè, qui ci sarebbero tutta una, una serie di precisazioni da fare se sia o meno monetizzazione, eh, queste precisazioni hanno, hanno a che vedere con l'aspettativa che si ha su quello che poi la banca centrale nel medio lungo periodo farà con questi titoli tra l'altro uno dei punti su cui la corte tedesca ha, ha detto la sua e quindi diciamo queste queste operazioni avevano in generale lo scopo di sostenere l'economia eh, il pep il P -P -P, che è stato avviato ora diciamo è un programma molto robusto che ha lo scopo specifico di aiutare l'economia in questo frangente. E quindi è eh, diciamo, stata dichiarata una potenza di fuoco molto ampia e, e anche dei requisiti per i titoli per essere acquistati piuttosto leggeri, per cui eh, diciamo è una, un, un programma che è in continuità con i precedenti programmi, ma che è pensato proprio per questa circostanza poi magari se diciamo qualcosa perché il programma precedente il PSPP è stato oggetto della sentenza di cui si è parlato molto in questi giorni della Corte Federale Tedesca che quindi direttamente non dice nulla sul nuovo programma che è venuto successivamente ma chiaramente quello che dice sul programma precedente ha implicazioni molto forti sull'efficacia del nuovo programma poi un ho due parole sull'OMT eh, però... forse il discorso dell'OMT è in questo momento meno attuale dal momento che Christine Lagarde, la presidente della dell BCE, ha detto che non lo ritiene lo strumento adeguato, che c'è quest'altro strumento. L'OMT ha una diciamo, caratteristiche eh, in qualche modo analoghe a quello del MES nel fatto che diciamo, è uno strumento pensato per sostenere singoli paesi. In difficoltà, con problemi di liquidità, è stato varato nel 2012. Forse vi ricordate che è un, un programma di acquisti di titoli eh, appunto, mirati su certi paesi che è stato varato in concomitanza con la famosa dichiarazione di Draghi: Whatever it takes, faremo di tutto per evitare il crollo dell'euro ed è un appunto ripeto un programma di acquisti asimmetrici cioè può essere può andare anche oltre la, pro, la diciamo acquisti proporzionali di diversi paesi può essere mirato a un singolo paese e ha eh, una condizione molto importante una condizione che è stata anche ribadita a seguito del fatto che la corte tedesca aveva messo in discussione la legittimità di questo strumento l'OMT si attiva soltanto per i paesi che hanno chiesto assistenza finanziaria al MES e che rispettano le condizionalità del MES. Anche qui discussione, ma le condizionalità di quale MES? Del MES, quello che conosciamo con tutti col programma di aggiustamento macroeconomico, l'austerità, eccetera, oppure è sufficiente il MES sanitario per farci accedere all'omt Allora qualcuno dice "Ma sì, è sufficiente perché lì dice solo mesi". In realtà io non credo perché eh, nella disputa che ci fu tra eh, Corte tedesca e Banca Centrale e Corte Europea in quell'occasione fu ribadito diverse volte che la condizionalità era una condizionalità piuttosto robusta. Dicevo il tema forse è da da almeno una settimana a questa parte è un pochino finito diciamo al di fuori dei riflettori proprio perché è stata la, la, la presidente dicendo intanto dicendo non basta il MES per attivarlo perché ci vuole una decisione del board che del board della BCE che può tenere conto eh, che può anche chiedere queste condizionalità aggiuntive che sono connaturate al funzionamento dell'AMT ma poi lei ha detto non è lo strumento eh, adeguato al tipo di crisi generale, simmetrica, che abbiamo in questo momento. Quindi MT, diciamo, è stato messo da parte. Sul PEP, il PEPP, sul PEPP, eh, diciamo, ci sono due, così, ipoteche. Il primo è che è stato, cioè diciamo, ci sono due ipoteche, più quella posta ora dalla dalla corte tedesca prima è che è stato stabilito un, un limite massimo, mentre queste eh, azioni della BCE si dice funzionano bene quando non, non, tu non fissi un limite per cui il, i mercati hanno la percezione che sia potenzialmente illimitato e quindi nemmeno ci provano a scommettere, diciamo, contro qualche, qualche stato. E poi c'è eh, questa clausola che si chiama del Capital Key. Qualcuno forse ha sentito questo termine: capital key vuol dire che la banca centrale deve acquistare titoli di stato soltanto seguendo la proporzione delle partecipazioni dei diversi paesi al capitale, al capitale della banca stessa quindi per ogni titolo italiano deve comprare un po di più della germania un, po di, un pochino di più della francia ancora di più della germania eccetera proprio in proporzione alla loro partecipazione e quindi diciamo se poi il problema diventa eh, concentrato su alcuni paesi, si potrebbe non, non, non avere la possibilità di sostenerli come si deve. A questo si aggiunge, dicevo, che la, la recente sentenza eh, ha messo metto un grosso punto di domanda, perché diciamo, per, per come la vede la Corte federale tedesca, eh, il PEPP, così com'è, eh, diciamo, andrebbe al di fuori del mandato della BCE, quindi... Si arriva addirittura a dire che se non fossero rispettate le condizioni poste in questa sentenza, la Germania potrebbe decidere, non, la Bundesbank potrebbe decidere di non partecipare a questi acquisti, perché ricordiamo che quando si dice BCE in realtà eh, sono le banche centrali Poi che acquistano, cioè i titoli italiani eh, vanno alla Banca d'Italia, non vanno a Francoforte, vanno a Roma, vanno alla Banca d'Italia, che li tiene nel suo portafoglio. Poi la Banca d'Italia, come le altre banche centrali, sono parte del sistema europeo delle banche centrali, quindi non possono fare come vogliono. Però sono le, le, le banche centrali che acquistano. Quindi in questo caso la Germania dice no, ma noi non partecipiamo perché è contro la nostra Costituzione. Quindi lì, vabbè, questione freschissima di, ancora, di cui ancora non si riesce... A, a percepire bene i contorni, questa della disputa tra corte europea e, e corte tedesca, che mi pare fosse il punto che volevate affrontare, giusto? Sì, era l'ultimo punto, diciamo, della nostra intervista. Quindi se ho capito, potrebbe limitare in futuro l'acquisto di titoli, allora, diciamo così, in, in allora... di necessario questa sentenza. Allora, eh, diciamo così, dal punto di vista giuridico ovviamente una Corte Centrale eh, Nazionale non può eh, dire alla Banca Centrale Europea che cosa deve fare, non lo può dire, però può dirlo alla propria <ride> Banca Centrale e al proprio governo, quindi può indirettamente mettere eh, la componente tedesca nella Banca Centrale Europea nelle condizioni che noi dobbiamo, eh, cui cioè noi non possiamo... Fare questa cosa perché viola la, la nostra Costituzione. Se questo poi dia più forza o, o qualcuno dice renda più debole Weidmann, eh, eh, cioè il, il presidente della Bundesbank, quando eh, interviene in seno alla BCE, eh, eh, non è chiarissimo perché appunto, qualcuno dice: Beh a quel punto lui ha, ha, ha le spalle coperte per, per dire di no il fatto è che comunque di no i tedeschi <ride> ultimamente lo dicevano spesso e venivano messi in, in minoranza nell'ambito della BCE quindi diciamo, potrebbe non avere un effetto diretto è pur vero che un conflitto di questo tipo con questa portata è, è piuttosto pesante per cui quello che potrebbe accadere invece è che c'è un'autolimitazione della banca centrale proprio per evitare che si vada avanti con eh, questo tipo di, di, di conflittualità che ha raggiunto cioè, per, per carità cioè appunto, mh, difformità di interpretazioni sono sempre stati però se devo dire che se, se, capita, cioè, se, se vi capita di leggere la sentenza e eh, poi magari leggete anche le risposte ciò che colpisce sono toni eh, piuttosto forti cioè la, la corte federale ha detto sostanzialmente che la BCE è andata fuori dal suo mandato e che la Corte europea nell'approvare ha interpretato male i trattati, cioè è andata a obiettare alla Corte europea sul terreno proprio dell'Unione della Corte europea. Tant'è vero che abbiamo avuto delle risposte piuttosto piccate, cioè eh, la, la risposta di oggi della Corte europea è di ribadire noi veniamo prima, compito delle, delle corti costituzionali è garantire l'applicazione del diritto europeo, ma sul diritto europeo decidiamo noi. Detto così. E la BCE ha detto prendiamo nota di queste cose, ma insomma diciamo che la, la prima reazione probabilmente ovvia, scontata, è quella di, di dire noi attiriamo avanti dritto qualunque cosa eh, voi diciate. E a questo punto sono curioso di vedere se, ehm, se, se appunto la, se la Germania a sua volta, vabbè, diciamo, si, si ferma qua o, o se... Questa cosa è eh, di fatto un, un, un po' un'escalation di, di rapporti conflittuali eh, che può comunque avere l'effetto di paralizzare ulteriormente la capacità di risposta dell'Unione Europea rispetto alla situazione di crisi. Per cui, eh, insomma, devo dire, mh, a me ha colpito, ma ho visto che ha colpito un po' tutti, la cioè nessuno si aspettava che la corte tedesca sparasse così alto eh, tutti dicevano vabbè in una situazione del genere lascerà correre dichiarerà la legalità del, del, dell'azione della BCE in realtà invece ha detto la BCE deve ehm, deve spiegarci eh, perché lo strumento che adotta è uno strumento proporzionale rispetto agli obiettivi e noi riteniamo che per spiegarci perché questo sia eh, devono essere soddisfatte una serie di condizioni che se venissero poi eh, applicate di fatto vanificherebbero la possibilità per questo strumento del PPP di sostenere per esempio il nostro, il nostro debito, cioè renderebbero molto meno efficace. quindi Per noi potrebbe essere un, un serio problema questo. Okay. Non so vediamo. Se... Vediamo, sì, vediamo. sì, è stato molto esaustivo. Vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Allora, forse devo aprire qua, adesso cerchiamo okay. i commenti. E nel frattempo ne approfitto per fare un po' di pubblicità, diciamo. Uh, uh, pubblicheremo, credo domenica, un'intervista con uh, Alessandro Somma, giurista, in cui approfondiremo gli aspetti di questa sentenza della Corte di giustizia tedesca. In modo esaustivo. Allora, domande adesso ma è più che fra un minuto chiudiamo il collegamento, se no vuol dire che siete stati molto esaustivi e va bene lo stesso, immagino. Aspettiamo ancora qualche... Questo. A parte che c'è un ritardo di 10 secondi nel video, quindi... Eh. Ah, ok. Sì, c'è un, ah, okay. un po' di, di gap, 20 secondi più o meno. Ecco, e comunque so, vedevo, sono, parlando, parlando, sono 50 minuti che stiamo collegati. Eh sì, non è poco, sì, sì, abbiamo detto mezz'ora, però insomma, è un orario del tutto indicativo. Beh, dai, eh, non ci sono domande, magari le raccoglieremo più avanti, vedremo Vabbè, di utilizzarle. Beh, dai, la ringraziamo, professore. Ah, no, aspetti, ecco, niente. Allora, leggo la domanda okay. eh, Due domande, niente eh, Dobbiamo rimanere qua ancora un po' Due domande, le, le, le raccolgo le vede, le, vede, sì. le vede anche lei? Ok, allora un po'. Su, eh, no. Le leggo anche lei, Sì, certo, scusate eh, Forse L'ho lasciato, lasciato come implicito Allora, il MES non regala nulla prima, Scusi, leggiamo la domanda Così almeno chi poi porterà ah, certo. il video Uh, leggo io. Uh, MES, l'Italia dovrebbe rimb rimborsare eventuali finanziamenti? Il rimborso come verrebbe? Poi, leggo sì, anche la domanda. Sì, sì, questa la chiaramente prego. chiaramente una... importante. Il MES fornisce prestiti. Quindi, quello che succede è che il Paese si indebita con il MES, per la somma che richiede, questo debito ha la caratteristica di essere un debito senior, quindi è un debito che ha una priorità rispetto al, al, al debito pubblico sul mercato. Tant'è vero che qualcuno dice ma se il finanziamento del MES ha la priorità i mercati potrebbero reagire in quanto i loro titoli diventano junior, cioè arrivano dopo nel rimborso, potrebbero reagire addirittura Chiedendo un premio maggiore, quindi tu da un lato guadagni perché il MES ti presta un tasso più basso di quello che tu hai sul mercato, ma potresti pagarla eh, dovendo pagare invece un, cioè potresti quindi da, dall'altra parte avere sui titoli che continui a mettere sul mercato un aumento, un aggravio di costi. La, la questione è cruciale è un'altra cosa, oltre a dover vedere. Mh, del MES sanitario quali sono gli utilizzi le spese indirette a MES un altro punto mh, eh, in, diciamo importante è capire quali sono i tempi di restituzione perché è chiaro che eh, diciamo, normalmente sono tempi brevi qui si parlava dei tempi un po più lunghi ecco una cosa è dire prendo 36 miliardi a prestito e li restituisco in, in due tre anni Può, può anche, anche per quanto non siano moltissimi può metterti in difficoltà perché vuol dire che devi trovare poi le risorse rapidamente alla fine della crisi per restituirle altrimenti sei nei guai ehm, un'altra è di dire ti presto 36 miliardi me li restituisci in 10-15 anni perché diventa molto dilazionato nel tempo il peso di questa restituzione è inferiore si tratta di prestiti questo non dobbiamo dimenticare prestiti a tasso più basso quello che volete ma tu sempre prestiti quindi questo c'è un'altra domanda? leggiamo no? anche, diciamo anche la domanda di Stefano Stella, poi chiudiamo. Allora, cosa ne pensa del problema del sistema di Target 2 in caso di uscita, immagino, dall'Eurozona e come si può risolvere la da, questione del Target scritto. 2? Allora, eh, sì. non so se tutti sanno com'è, comunque è un, un, sistema, diciamo, di con... di... un sistema di conto interno al sistema delle banche centrali che eh, fa da contropartita rispetto ai, eh, diciamo, ai, ai, ai movimenti, di capitali, mm, movimenti di capitali tra paesi, per, cui, ecco, per, per capirci, se in un sistema di, di vecchi cambi fissi, quando so, pensiamo come quando c'era l'OR, il sistema del gold standard, nel momento in cui esportavo un capita, eh, dei capitali, dovevo acquistare il, la valuta nella quale esportavo, vendere la mia in cambio, adesso invece di fare questo, siccome abbiamo tutti la valuta, si fa un conto eh, all'interno di questo sistema di, di, di conteggio. Ora, quindi è un sistema di conteggio che però configura qualcosa che ha un'analogia con un sistema di crediti e debiti, notare, tra banche centrali, eh? non tra paesi, cioè è la Banca d'Italia che ha una sorta di debito virtuale con la Bundesbank ogni volta che un, un capitale italiano va in Germania. È a fronte di un nostro credito, di un privato anche, si forma un debito di segno opposto tra banche centrali. Allora dice, ma se si dovesse rompere il Sistema delle banche centrali, cosa succede a questo meccanismo? Allora, qualcuno in Germania ha detto "Beh, quelli sono, diventano debiti e crediti, ce li dovete restituire. È stato anche interpellato Draghi che ha risposto, insomma, anche un po' evasivamente, perché dice non, non, non, non è un'ipotesi che non sussiste. Però questi effettivamente potrebbero diventare debiti. Ora, Una, diciamo, una contrarisposta che uno può dare è. Eh, un debito è tale quando tu stabilisci che c'è una scadenza entro quale devi restituirla. No, mh, siccome, non si non è prevista la rottura dell'euro, non è previsto nemmeno che ci debba essere questa, eh, diciamo questa restituzione, per cui poi dice cioè, vai a dimostrare che cioè io te li devo dare ma non è saputo quando, quindi... Poi in che valuta? Parliamo, la <ride> parliamo, cioè, eh, allora, da un punto di vista giuridico no, non sono equivalenti a un titolo di debito che, ripeto, richiede eh, come elemento costitutivo un, un, un tempo entro il quale vanno restituiti. È chiaro che però nel momento in cui dovesse effettivamente esserci questa rottura è uno dei problemi che dovrebbero essere affrontati, dovrebbero essere negoziati, per cui... Eh, appunto, in Germania sono convinti di avere un miliardo, quasi un migliaio di miliardi di, di crediti nei confronti del resto dell'Europa, infatti qualcuno ha detto beh allora uscite diventate ricchi, non è, non, è così, non è così semplice, ecco, diciamo non è così semplice. Bene, poi magari dedicheremo un approfondimento, un'ulteriore intervista. Grazie, a ah, Target 2 e il mio collega Sergio Simpson. Sì, l'abbiamo intervistato infatti un'altra volta sul sistema di Target 2. Va bene, allora professore la ringraziamo per essere stati qua con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguiti, e buona cena, insomma, anche orario. Grazie ancora. E... È un piacere, buona serata.